allora benvenuti nel video delle scoperte del mese partiamo con una scoperta che ho finito e questa qua ve la consiglio si tratta delle maschere per il viso della Sephora questa ad esempio queste qui questa è, è um, Blue K Mask quindi all'argilla azzurra è una maschera che dice di essere uh, signor ed è purificante detossinante e, e eh, cosa importante dice di essere per quattro utilizzi ma vi assicuro davvero che eh, ne dura davvero di più ma anche 8 o 10, facendo tutto il viso e anche uno strato bello generoso quindi ottima se poi invece lo fate solamente nella zona t ad esempio dura anche di più allora prezzo 35 ml viene 5 ,90 euro solitamente il marchio della sephora collection è un marchio che non è scontabile tranne che con i saldi o con altre promozioni ma 5 ,90 euro e abbiamo detto che dura davvero tanto allora cosa dire intanto che ve la faccio vedere questa qui è pratica perché è piccolina ecco quindi anche comoda da portare in giro ha il suo beccuccio con la vite, quindi non si spreca il prodotto e non fuoriesce, altra cosa molto valida. Eh, si applica sul viso, si lascia in posa, 10 10 minuti, ma io faccio anche tranquillamente 15. La azzurra, perché dice blu ma è azzurra, è, è quella più ossigenante e detossinante. E ha una leggera azione purificante quindi non è proprio quella strong ma comunque sia è valida quindi è ottima anche per chi ha la pelle sensibile comunque i pori dopo applicazione sono meno visibili ehm, tende a riequilibrarmi la pelle se ad esempio ed eh, è sono nel pre o post periodo davvero fa il suo lavoro e oltretutto volevo dirvi una cosa che non mi ricordo ah si sì. ha ah, dentro del una mosca mi sto perdendo oggi perfetto ha ah, con una leggera azione scrabbante perché all'interno dei microgranuli ma sono delicatissimi quindi davvero si sentono solo durante l'applicazione e durante la rimozione la rimozione è facile una volta asciugata con una spugnetta umida oppure con l'acqua tiepida si rimuove facilmente non irrita la pelle e non la rossa quindi, io questo sicuramente ve la consiglio, c'è una gamma davvero molto vasta di maschere ed è idratanti, nutrienti, purificanti. Quindi, vi consiglio di darvi un'occhiata perché davvero sono pratiche e poi hanno poca plastica ed è una cosa che mi piace. Veniamo ora a un altro prodotto che si sì, ma. Allora, intanto è il gel doccia concentrato di Roche, quindi quello con concentrato, meno plastica, ottimo per l'ambiente. Quello che ho io è alle fiori di chiare e Yang Ling Lang, 100 ml sono per 40 docce, perché? Perché ha questo tappo a valvola, ok, che rilascia la giusta quantità di prodotto ed è concentrato e ne basta pochissimo. Quindi sicuramente un prodotto che è, è piccolino, quindi è comodo da portare in viaggio, da portare nella borsa della palestra, ed o da portare in giro, oppure semplicemente da usare varie profumazioni, però nel mobiletto ne avete, non avete tante confezioni grosse, ne avete delle piccoline, ed è valido su questo punto di vista. Allora, i prezzi, perché sono vari? Dunque, c'è questo che è da 100 ml, che è che equivarrebbe a quello da 400 100 ml viene 3,95, 200 ml 2,70 e 400 ml che è quello grande classico 3,95. Sono tutti punti verdi, quindi è difficile che siano scontabili, però comunque sia con le promozioni periodiche ci sono anche delle buone offerte. Veniamo ora al prodotto. E è questo che ho io che comunque è questo qui. Questo che avevo io ha ah, un profumo fresco, fiorito. Ricordavo bene, secondo me è perfetto per le docce quotidiane, frequenti o comunque sia in estate. Ed eh, fa una bella schiuma, si deterge bene la pelle, non la irrita e non dico si rimuove facilmente. Perché? Allora, è un buon prodotto, sì, però questo flacone eh, che basta solo ed è concentrato per una doccia non è pensato per tutti ad esempio attenzione perché io eh, ho mm, dove posso dire c'è il cane che abbaglia il cane dei vicini eh, ho l'acqua dolce in casa e per di più ho l'addolcitore quindi davvero molto dolce un'applicazione indicata da loro è troppa quindi dopo farete davvero fatica a rimuoverla, quindi anche in base al pH della vostra acqua, ma lo sapete sicuramente qual è il pH dell'acqua e normalmente comunque in Italia l'acqua è dura, non è come la mia, tranne che sulle montagne. Quindi comunque sia per la maggior parte di voi un'applicazione, una dose è perfetta. Ma comunque sia se avete un addolcitore apposito per l'acqua, attenzione perché dovete fare un pochino meno. Della dose consigliata Se no davvero rimuoverlo Farete super fatica Ma detto questo Meno plastica, meno ingombro L'idea è buona E quindi detto, solo con questo piccolo accorgimento È un valido prodotto Veniamo ora alla super scoperta Perché? Perché? Siamo tra donne, sì E devo dirvelo comunque sì anche per i maschietti Perché no? Cercavo una crema post depilazione Ebbene sì Ed Io normalmente uso, le cre uso delle creme Cerco post depilazione di avere delle creme con un buon inci perché la pelle è arrossata quindi vorrei metterci qualcosa di non profumato o comunque sia eh, che me la vai a irritare ancora di più. Quindi c'è un prodotto abbastanza buono e che assorba velocemente perché poi vorrei anche rivestirmi. Ho voluto provare questa, questa è la crema corpo eco biologica della Omnia. E con l'aloe vera dice di avere 0% di parabeni o di minerali, peg, siliconi, coloranti sintetici. Allora, è vero? Ah, scusate, la formula leggera. È vero sull'inci perché è completamente verde. Quindi questo sicuramente. Il prezzo per 200 ml di prodotto, l'avevo segnato, 5,40 euro da Tigotà. Quindi per un prodotto che è... Non è testato sugli animali, ok, è completamente biologico, ha la certificazione Eco Bio Cosmetics. Secondo me 5,40€ è un ottimo prezzo. Questa è la crema. Poi tutti sappiamo le proprietà dell'aloe e oltretutto, vero, non solamente post-depilazione, ma anche eh, un arrossamento oppure una scottatura solare. Questa è una crema molto, molto valida. Allora, il profumo, come ricordavo, è delicato, quindi altra ottima cosa, ha una formula leggera, fluida, poco prodotto, si stende bene, non lascia scia bianca, un leggero massaggio ed è assorbita, quindi davvero l'applicate, il tempo di chiuderla, pulirvi le mani e potete vestirvi, ma ha un potere idratante davvero alto, sia il potere idratante sia comunque l'azione... È di lenire la pelle, l'azione lenitiva, ecco le parole oggi ciao, comunque sia valida, molto valida, credo che io a questo punto mi fermerò su questa perché normalmente cerco sempre di provare nuovi prodotti, in questo caso credo che ricompro lei perché mi sono trovata talmente bene che è una crema da avere in casa per tutti gli usi non solamente post-depilazione femminile, ma comunque sia per un arrossamento, ed è ad esempio una struttura solare, un arrossamento, um, qualunque cosa, va bene anche la pelle dell'uomo quando si irrita con il rasoio, magari, ecco, che non vogliono crema appiccicosa sulla pelle. Ecco, questa è perfetta, quindi ve la consiglio. E queste, così, perché se no compare, erano tutte le scoperte del mese. Fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovati. Come sempre vi ricordo anche di seguirmi su Instagram perché li pubblico le first impression, quindi le recensioni, eh, quelle veloci, quelle dei prodotti che provo una o due volte. Se non avete Instagram, non c'è problema, basta seguirmi su Facebook o sul mio blog, perché comunque le pubblico sempre anche lì, tutti i link in descrizione. E mi raccomando, se ti è piaciuto il video, tolto un poi in compagnia, se pues, a scoprire qualche prodotto nuovo. Ricordati di mettermi un like, iscriverti al canale e di cliccare anche sulla campanella, così verrai avvisato ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!